e, e, potrei farle mille domande ma e, diciamo, mi vorrei focalizzare con lei sulla sanità, e, sulla sanità in particolare e, sulle privatizzazioni, sui tagli e su un possibile modello o una speranza, se la vogliamo girare così, e, e futura per il nostro paese. Quello che sta accadendo oggi in Italia e nel mondo no? e, su, dietro questa faccenda di, di, di questo benedetto virus può essere in qualche modo in base anche alla sua esperienza di quello che ha scritto essere paragonato alla guerra credo di sì eh, credo di sì per vari motivi innanzitutto perché l'impatto economico che tutta questa vicenda ha sul, avrà eh, sul sui vari paesi, sulle nostre economie, è un impatto economico simile a quello di, di una guerra. Secondo, perché l'impatto psicologico eh, potrebbe essere simile a quello di una guerra, perché bisogna calcolare anche questo. Ehm, le guerre, eh, premetto: insomma almeno per l'esperienza che ho avuto io, di, ne, ne sono fatte, diciamo, ne ho viste tantissime di guerre le guerre non vuol dire che ci sono bombe in continuazione ovunque eh, e che non, eh, non si può uscire di casa se non ti sparano, non funziona così eh, nel senso che eh, la situazione di guerra è una situazione di paura è una situazione in cui tendenzialmente ti sta a casa in cui le strade sono ehm, relativamente vuote eh, in cui ci sono posti di blocco in cui si ha ehm, si ha paura del magari del vicino quando c'è la guerra civile quindi è una situazione simile a questa in qualche modo e quindi dal punto di vista psicologico può essere molto avvicinata a, una, a un quindi conflitto mamma qualche ragione ce l'ha nel suo ricordo ovviamente sì, io, insomma, io non ce l'ho la, quindi... la corsa, l'approvvigionamento alimentare insomma, insomma, insomma tutta una serie di cose ci manca solo il mercato nero che per il momento mi pare ancora non si sia sviluppato particolarmente quando ci sarà un mercato nero di vari prodotti saremmo proprio in guerra a tutti gli effetti ehm, la, la, la cosa che mi sorprende non so se me lo, me lo volevo chiedere, però insomma lo, ne parlo lo stesso la cosa che mi sorprende è che di solito i paesi sono attrezzati per far fronte alle guerre eh, in Italia abbiamo il nostro eh, c'è un posto qui a Roma eh, dove le nostre forze armate sviluppano scenari di ogni tipo. In continuazione ci, sono, ci saranno, non so, mh, qualche centinaio di esperti ehm, di ogni tipo: scienziati, ehm, esperti in geopolitica, strateghi, eh, esperti in logistica, eccetera, eccetera, eccetera, che eh, analizzano ogni sorta di scenario di guerra anche nei confronti del nostro paese quindi se l'Italia dovesse entrare in guerra l'Italia sarebbe preparata a entrare in guerra la cosa strana è che in questo caso l'Italia è stata presa del tutto alla sprovvista non è pronta, non è preparata c'è cioè un gran caos e non essendo preparata tutto quello che sta accadendo comprese le malfunzioni i malfunzionamenti di alcune cose sono totalmente comprensibili se uno, è una cosa, non, se uno viene preso in contropiede su qualcosa è normale che faccia anche molti errori Ecco a proposito di preparazione, no? e, e, stiamo appunto a questo coronavirus e, e a quel pezzettino che ho visto del suo video no? dove c'erano degli studi precedenti che in qualche modo no? e, annunciavano una, una possibile epidemia. Io vedrei un attimo questo pezzettino. La pandemia da Covid-19 poteva essere prevista? Forse nei tempi esatti no, ma nei modi certamente. L'aveva prevista ben cinque anni fa Bill Gates. L'aveva previsto l'OMS, l'aveva previsto la Casa Bianca, l'aveva previsto la CIA. L'avevano previsto molti istituti di ricerca scientifica come il John Hopkins Center for Health Security. Bill Gates ha dichiarato nel 2018 «Il mondo deve prepararsi alle pandemie nello stesso modo serio in cui si prepara alla guerra». Nel gennaio 2019, nell'annuale rapporto valutazione delle minacce in tutto il mondo, redatto dalla CIA, si poteva leggere «Valutiamo che gli Stati Uniti e il mondo rimarranno vulnerabili alla prossima pandemia influenzale o al focolaio su larga scala di una malattia contagiosa che potrebbe portare a gravi tassi di morte e disabilità, a incidere gravemente sull'economia mondiale e mettere a dura prova le risorse internazionali». Nel settembre 2019, una commissione di esperti creata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dalla Banca Mondiale, ha pubblicato un report di 48 pagine intitolato Un mondo a rischio. Che cosa c'era scritto? C'è una reale minaccia di una pandemia di un agente patogeno respiratorio altamente letale. Le possibilità di una pandemia globale stanno aumentando. Il mondo non è preparato. In uno di questi rapporti, in particolare, un rapporto che si chiama Crimson Contagion, che è un rapporto redatto dal Ministero della Sanità statunitense è un ampissimo studio loro hanno fatto simulazioni per mesi in tantissimi stati degli Stati Uniti per una, eh, un, una pandemia tipo coronavirus mm? quindi hanno hanno, hanno perfino azzeccato che a marzo ci sarebbe stata l'esplosione di questa pandemia eh, sono stati dei fenomeni in questo ecco in questo rapporto loro a un certo punto scrivono L'Italia sarà, sarà in forte difficoltà perché non sono, loro sono bravissimi nell'emergenza ma non, non, non sono capaci di organizzarsi prima. Questo è quello che gli, gli statunitensi pensano di noi e l'hanno in qualche modo testato in queste simulazioni. Cioè, loro nelle simulazioni hanno giunto testato l'Italia entrava nel caos. Mm? Ed è esattamente poi quello che è successo perché non lo so, è per lo stesso motivo per cui ogni volta che piove tanto si parla di queste famose fantomatiche bombe d'acqua di cui rimaniamo sorpresi perché si allaga tutto ci sono dei morti, quando Insomma, si sa che ogni anno piove, piove tante, ogni anno ci saranno delle alluvioni, non c'è bisogno di una eh, di Nostradamus per, per sapere che cosa succede. Ogni anno siamo sorpresi, come ogni volta siamo sorpresi che quando c'è un terremoto crollano gli edifici, basterebbe costruirli, farli antisismici oppure rendere antisismici quelli che già ci sono, cioè ci sono tutta una serie di cose per cui noi non siamo in grado è oramai è dimostrato, ma non che non siamo in grado perché siamo inferiori agli altri, perché probabilmente abbiamo una classe politica diversa, una cultura diversa che si appoggia a questa classe politica che non è, non è in grado di, di progettare. Io la vedrei anche in questa maniera: parliamo allora, di politica via del paese, quindi, evidentemente. Però, se, se pensiamo che questo eh, per dire questo rapporto Crimson Contagion, ma anche altri rapporti che hanno. Previsto più o meno quello che sarebbe successo, ehm, spesso sono, hanno un contributo fondamentale da parte di scienziati italiani. Ecco. Allora, no, gli italiani sono in grado di fare questo. Il problema è la politica che non è in grado di dire ecco, ma, ma cosa è successo? Noi viviamo su Facebook, cioè. viviamo sui social network, eh, viviamo sul sondaggio. Al momento, ci sono più sondaggi in Italia. Che elettori quasi e quindi tutta la politica va a ruota di questo. Cioè, scusate se faccio questo eh, lancio queste accuse che secondo me sono molto pesanti, ma è così. Ma perché l'Italia, cioè, quando ehm, eh, ha avuto no, la disgrazia della guerra, quando è uscita da, da, dalla guerra, hanno fatto un lavoro tremendo, hanno ricostruito un paese in una maniera meravigliosa, cioè dalla distruzione assoluta, per quale motivo? È una cosa diversa, allora voi immaginate, Ma la, è la, la qualità della politica… È la forza finanziaria, cioè finanziaria che abbiamo, è stata appena approvata a dicembre, mm? eh, Saprei la, il, il Ministero della Sanità mi immaginavo avesse ricevuto invece che 2 miliardi in più, 20 miliardi in più, mm? e quindi con soldi tolti da altre parti. E se la ricerca avesse ricevuto non so quanti miliardi in più in più immaginiamo se avessero deciso di acquistare stock di respiratori, mascherine e quant'altro per boh, 2-3 miliardi, 4 miliardi, come l'avrebbe preso il paese? Che cosa avrebbero scritto del nostro governo? Eh, I sindacati sarebbero scesi in piazza e avrebbero fatto lo sciopero generale, credo di sì. L'opposizione eh, avrebbe fatto fuoco e fiamme in Parlamento, in televisione e sui social media dicendo che il nostro governo invece di pensare alle crisi eh, aziendali... Butta soldi in cose per riempire magazzini di mascherine inutili oppure eh, mette un sacco di soldi alla sanità quando abbiamo la sanità di, alcuni, di alcune regioni che funziona già benissimo. Cioè proviamo a metterci a, a, a ipotizzare una cosa del genere. Ecco io credo che sarebbe successo un pandemonio non, non so se addirittura quindi, il governo secondo, stato costretto a dimettersi quindi secondo lei questa domanda il governo se, se le posta eh, non ehm, lo so se se l'è posta a suo pro tempo. probabilmente i nostri politici non, non se la pongono nemmeno perché ragionano già in questa maniera cioè, ci vuole eh, per eh, riuscire a essere attrezzati per cose future ci, vogl ci vogliono politici che se ne freghino totalmente di quello che dice l'opinione pubblica, che se ne freghino totalmente di quello che succede sui social network, dei sondaggi, che se ne freghino totalmente degli attacchi dei giornali e di, eh, del, di qualsiasi cosa possa, possa dire qualsiasi lobby esista nel nostro Paese e decidono di progettare di andare oltre la settimana di respiro del sondaggio ma decidono di progettare quello che potrebbe essere l'Italia e il resto del pianeta da 5-10 anni o anche solo l'anno prossimo, cioè andare un po' oltre ecco. e una cosa del genere almeno non... Eh... Non è una cosa comune. La maggior parte dei politici o non hanno il coraggio o non hanno la testa per farlo. Ce l'hanno i nostri scienziati spesso, ma non i nostri politici. Eh, ok, allora io adesso farei vedere questo pezzettino ehm, che riguarda, preso sempre da un suo video molto bello, che parla di sanità e... e mh, e poi ne parliamo un attimo, magari un po' più velocemente, visto che, che siamo andati forse anche troppo oltre il tempo. La fondazione Gimbe favorisce la diffusione e l'applicazione della formazione scientifica legata alla salute, per garantirne la sostenibilità, ed è una fondazione indipendente. L'ultimo rapporto Gimbe sul nostro sistema sanitario è impietoso, come è impietoso nei confronti di chi la politica l'ha ridotto in questo Stato. L'Istat ci certifica che dal 2001 al 2019 la spesa sanitaria nazionale è passata da 71 miliardi e 300 milioni a 114 miliardi e 500 milioni. Un bel incremento, penserete voi? Invece, no. La spesa dello Stato italiano per la sanità è cresciuta molto meno dell'inflazione, diminuendone nei fatti del 40%. Solo negli ultimi 10 anni mancano 37 miliardi all'appello. Dati Eurostat, dal 2001 al 2019 il numero dei posti letto pro capite negli ospedali è calato del 30%, arrivando a 3,2 ogni 1000 abitanti, mentre la media dell'Unione Europea è vicina a 5 ogni 1000 abitanti. Si legge sul rapporto Gimbe, abbiamo sacrificato sull'altare dell'austerità fiscale la nostra capacità di garantire cure adeguate alla popolazione,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 Venti anni di taglia alla spesa pubblica, 10 rigide applicazioni del dogma del pareggio di bilancio hanno ridotto in macerie uno dei pilastri dello Stato sociale del nostro Paese, il servizio sanitario. Col pretesto della crisi dei conti, sotto il ricatto del debito pubblico. Altri dati. L'Italia ha destinato alla sanità il 6,5% del PIL, la Germania il 9,5%, la Francia il 9,3%, il Regno Unito il 7,5%. Se l'Italia investisse nella salute quanto la Germania, ne dovrebbe spendere 168 di miliardi ogni anno. E soprattutto sostiene il rapporto GIMBE. Per riallineare il servizio sanitario nazionale a standard degli altri paesi europei e offrire ai cittadini italiani un servizio sanitario di qualità equo e universalistico, sarà necessaria nel 2025 una spesa sanitaria pari a 230 miliardi. I governi Berlusconi, Prodi, ancora Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte 1 hanno fatto sì che in vent'anni in Italia si chiudessero 165 ospedali, soprattutto quelli periferici, che si riducessero i posti letto, 45.000 in meno, che si riducessero i posti di terapia intensiva, 2.300 in meno, che si riducesse il personale medico, 7.000 medici in meno. Quello infermieristico, 12.000 infermieri in meno. Quello tecnico e quello amministrativo, 150.000 occupati in meno, che si riducesse la prevenzione, che si riducesse la ricerca. Oggi in Italia ci sono circa 191.000 posti letto, 3,6 mila abitanti, contro i 5 della Francia, gli 8 della Germania, gli 8,1 della Russia, i 12,3 della Corea del Sud, e i 13,1% del Giappone. Insomma, una miseria! Pagino 9 si trovano sol solamente la Spagna, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada. In Italia, prima del coronavirus, c'erano 5090 posti in terapia intensiva. In Germania, 30.000. Infine, negli ultimi vent'anni c'è stato un gigantesco trasferimento di risorse pubbliche dalla sanità pubblica a quella privata. Man mano che gli ospedali pubblici chiudevano, ne venivano aperti i nuovi privati. Oggi la sanità privata rappresenta il 40% della sanità complessiva. Almeno fosse privata, e invece no. È privata sì. Ma visto che la sanità pubblica si è ridotta e con essa la capacità del pubblico di assorbire tutta la richiesta, generando tra l'altro infinite liste d'attesa, sempre più persone sono rivolte alle strutture private. Guarda un po', pagate dallo Stato. Tutto questo in nome dell'efficienza e del risparmio? Ma che una prestazione privata costa allo Stato il 10% in più della stessa prestazione erogata da una struttura pubblica. Il sito economico lavoce.info, dopo aver analizzato lo Stato della Sanità Nazionale, ha scritto La maggior parte dei privati accreditati, oltre alla riabilitazione, copre principalmente le discipline chirurgiche programmate. Dunque, possono apparire come soggetti marginali nel rispondere all'attuale epidemia. 42 miliardi di euro che ogni anno vengono sottratti agli ospedali pubblici per andare ad arricchire pochi imprenditori privati. Tre nomi su tutti, il gruppo proprietario del San Raffaele, il gruppo Angelucci, proprietario di cliniche nel centro Italia soprattutto nel Lazio, il gruppo De Benedetti, proprietario di cliniche nel centro Italia soprattutto nelle Marche non solo costosi, anche inutili. Poi ci sono i fondi sanitari integrativi, le assicurazioni. Il rapporto GIMB è chiaro in proposito, aumentano le diseguaglianze e medicalizzano la società con prestazioni inappropriate che possono danneggiare la salute delle persone. Considerato che i fondi sanitari sono garantiti da una quota consistente di denaro pubblico sotto forma di spesa fiscale e che buona parte di questa alimenta business privati, i fondi integrativi non sostengono affatto il sistema sanitario nazionale, anzi spianano la strada alla privatizzazione della sanità. Ecco, abbiamo visto eh, praticamente questo servizio ben fatto, devo dire, che ha parlato anche delle marche e su questo mi fa davvero molto piacere. No? Quindi si stanno mangiando la sanità pubblica, diciamocela tutta, hanno fatto un taglio in questi anni spaventoso, non abbiamo i posti letto e adesso in questo momento li stiamo pagando che cosa mh, possiamo sperare? Ecco, più che altro, ecco, vediamo in, in chiave futuristica cosa dovrebbe fare questo governo, se riuscirà mai a farlo, perché poi in regione che, che vai cioè, sono tutti i cattivi, insomma, e, nella nostra regione il cattivo è il PD. E, sì, sì. E, allora, ecco. Diciamo, okay. ehm, quello che è successo in Italia negli ultimi decenni, quindi almeno 25 anni, se non, per non dire 30 è frutto di un'ideologia cioè, per questo l'ideologia non è una cosa cioè, è una cosa importante perché l'ideologia ci ha ridotti in questo stato l'ideologia in questione si chiama neoliberismo è tutto frutto di quell'ideologia il nostro governo deve opporsi al neoliberismo deve proporre ovviamente un'ideologia differente da quella neoliberista e, e cosa deve fare eh, per quanto riguarda la sanità mm, innanzitutto eh, diciamo, questa crisi ha dimostrato a ah, la sanità non può essere eh, gestita a livello locale la sanità è una questione eh, è un, forse insieme all'istruzione sono le due questioni più nazionali che ci siano perché deve essere ehm, non puoi mettere un reparto di oncologia in ogni villaggetto ma devi gestire il problema dell'oncologia devi gestire il problema del coronavirus eh, le malattie passano da, un, da una città all'altra, da una regione all'altra, non può essere una cosa che eh, resta in mano alle regioni, anche perché, cosa che sta dimostrando questa epidemia, c'è cioè una sperequazione enorme tra alcune regioni e le altre. Eh, io ho sentito Salvini dire, eh, per fortuna, che il Covid ha colpito la Lombardia, l'ha detto lui e eh, non l'ho detto io, ma io sono d'accordo. Cioè, per quanto sia una cosa bruttissima da dire, ma se avesse colpito la Campania Speriamo saremmo di no. a parlare di, di una strage eh, ulteriore, ancora peggio di quello di che sta Italia succedendo. Di migliaia di morti e certo. coi morti per le strade. Ecco. Quindi non, non, un paese moderno, un paese del XX secolo non può avere la sanità a livello regionale se no quello che sta succedendo, gli Stati Uniti sono nel caos, perché sono nel caos? ci sono 50 stati, ognuno ha la propria sanità, nessuno vuole che il Trump, gli, gli, al di là delle cavolate che ha fatto Trump e di tante altre cose che non vanno nel sistema sanitario americano si trovano nel caos perché Trump non riesce a gestire questa cosa è in mano ai, ai governatori di 50 stati, noi siamo in mano alle giunte regionali di, di 21 perché poi ci sono quelle provinciali di, di, del Trentino e dell'Alto Adige di 21 giunte regionali e si è in mano a, rispetto a quello che hanno fatto prima e quello che hanno fatto adesso. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema, noi in nome del neoliberismo abbiamo fatto eh, varie cose. A, eh, la spending review, la spending review per quanto mi riguarda è una parolaccia. Gli sprechi sono una cosa, la spending review è eh, un'altra. Certo, la spending certo. review ha portato a tagli pesantissimi alla sanità, all'istruzione e così via, alla ricerca. Quindi... Pensare alla spesa pubblica non come, una spesa, non come uno spreco, ma come una spesa virtuosa. Eh, una prestazione eh, sanitaria in, un, in, un, in una struttura pubblica costa mediamente il 10% di meno che la stessa prestazione fatta in una struttura privata. E lo Stato le paga entrambe. Certo, se, Stato, se, se poi parli uno pro, pro privatizzazione... Al di là, del, al di là del, del fatto che il privato ci debba essere cose, ma non ha senso una cosa del genere. Allora, la sanità deve essere... Noi abbiamo una sanità universalistica, universalistica vuol dire pubblica, perché tutti devono avere accesso alla sanità e non perché hanno un'assicurazione, perché le assicurazioni ovviamente portano le persone... Le persone si fanno le assicurazioni perché? Per andare all'ospedale pubblico della propria città, no, perché se no ti fa l'assicurazione, vai direttamente, non paghi lo stesso ti fa l'assicurazione per andare nella struttura privata, perché è più figa, perché non fai la fila, eccetera eccetera, ma non fai la fila perché eh, le risorse che dovresti spendere per il pubblico le spendi per il privato, perché ci costano a noi queste cose e quindi eh, se tu hai 1000 euro e invece di spendere tutti per eliminare le file dal pubblico ne dai 300 al pubblico e 700 al privato alla fine eh, ti ritrovi con delle file Quindi, delle file mostruose quindi sempre più gente andrà al privato il pubblico sarà sempre più incasinato eccetera eccetera eccetera quindi questa cosa in cui ci siamo avvitati questo, eh, questa mh, mh, cattiva idea del funzionamento dello Stato di uno Stato sano eh, neoliberista in cui siamo abitati ci ha portato al fatto che in Lombardia, per esempio eh, si è deciso scientemente lo stanno denunciando anche i medici di base di eliminare i medici di base cioè, dice: ma chi se ne frega i medici di base? ci sono gli ospedali, stanno ospitalizzando all'inizio hanno ospitalizzato la malattia e quindi che vuol dire? che a un certo punto gli ospedali sono letteralmente esplosi no? perché non hanno la struttura di medici di base attrezzata per far fronte, nella, mer nella meravigliosa Lombardia, per far fronte a quello che sta accadendo. E questa cosa qui stata smantellata nel corso degli anni, non è una, una decisione che hanno preso adesso, sì. si, sono, si sono ritrovati in questa maniera. Quindi l'eccessiva privatizzazione, o quantomeno la privatizzazione, se ci vuole essere, affari loro, ma nel, quando si parla di Lombardia si deve parlare del 50% degli ospedali perché l'altro 50% è privato certo. anzi in Lombardia è 60 e 40 cioè in Lombardia eh, calcoliamo il 40% di strutture sanitarie in meno e vedete che la Lombardia ha un sistema sanitario diverso da come appare oggi perché il 40% è privato il privato non deve essere calcolato il privato è una... deve stare lì per cui se uno vuole perché c'è un sacco di soldi, avere la piscina nel proprio eh, ospedale, vuole avere le, gli spettacoli dei comici gratis davanti al eh, mentre si fa la radiografia, sono affari suoi, cioè, ognuno sì, sì, paga un'altra cosa. Mi è un scusi, cosa. siccome i nostri ascoltatori sono quasi tutti marchigiani, no? cioè, eh, qui i, quel privato lì non esiste proprio. Cioè qui il privato è una forma discount di sanità tra l'altro che sta nascendo e diffondendo negli ospedali pubblici che ci hanno chiusi quindi è semplicemente un sistema invece di fare 10 visite oculistiche te ne faccio 50 ma tu quando esci da quella visita malapena c'hai una ricevuta della visita ma non hai capito quello che devi fare ecco questo no, il cioè... privato tende a fare non è il San Raffaele che... di Milano cioè che comunque in qualche caso ti può salvare la vita ecco. dicono, poi ti dicono che ti devi operare certo. ovviamente se ti operi, paghi, eccetera cioè, nel pubblico, se un, se un chirurgo non è pagato per operare no? perché ha un suo stipendio ma perché deve spingerti quando ti, ti visita a operarti per forza, non ci guadagna nulla no? opera, certo. chi deve operare noi abbiamo, c'è il rapporto Gimbe che dice che la nostra sanità ha portato la, nostra, la privatizzazione della nostra sanità attraverso lo smantellamento delle strutture pubbliche non solo dei posti letto, anche degli ospedali dei piccoli ospedali, specialmente in montagna o in zone remote, la, la, il finanziamento di, queste di, di questi ospedali privati, il, eh, lo sviluppo eh, caotico delle assicurazioni sanitarie private ha portato alla eh, ha portato a una sanità ha una sanità dannosa così il dannosa addirittura per il cittadino: Cioè il cittadino viene. Eh, buona parte delle visite che fa, delle, delle pratiche sanitarie che fa, eccetera, eccetera, non, sono, non, non solo, non sono utili, in alcuni casi sono anche dannose. Sì, sì. E poi, per esempio, voglio spendere sì. una parola per gli anziani: la, la sanità ha perso la capacità della diagnostica. Cioè, Non è un caso secondo me, io spero di non dire una pistolata, cioè sicuramente qualcuno su questa cosa potrebbe dire qualcosa, ma tutti questi casi che noi abbiamo di coronavirus legati alle diverse patologie, cosa vuol dire? Che noi abbiamo un popolo che invecchia, sì che dura anche di più, no? ma che la qualità della vita è bassissima e, e, e vuol dire anche che, che abbiamo perso anche la capacità di diagnostica d'insieme. Ci cioè, quando... sono rapporti sanitari internazionali cioè, che dicono questo. Cioè, questa dicono è una cosa gravissima. È il paese che ha, eh, diciamo, il paese più... più cioè l'anziano mondo, la... ma al tempo stesso è un paese che da una certo, un certo punto, un'età in poi, adesso non mi ricordo se sono i 75 anni, cioè hanno stabilito un'età da un'età in poi, è un paese totalmente... Cioè, quando, quando tu cioè, vai da un medico... È medico, medico è... quella a differenza di altri paesi. Che hanno un'età media più bassa, ma vivono meglio la loro vecchiaia perché noi non siamo in grado di fare si vecchi a vivere meglio. Perché, perché non c'è più la capacità di cura di insieme, esattamente, Cioè, le, le, le multipatologie, ogni, ogni medico affronta singolarmente la singola patologia. Io la, la ringrazio e, e alla prossima. Va bene, buona giornata a tutti.